Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per poter salvare il borsone alcuni mi hanno detto che non funzionava, non salvava ragazzi, allora se il glitch lo fate bene, il borsone ve salva allora, in primis, eh, chi deve prendere il borsone deve avere questa missione la missione eh, del CEO col Phantom Wage, ragazzi non so se funziona con la flecca, provate, però... Non saprei dirvi e quindi continuiamo allora eh, dicevo chi vuole salvare il borsone deve essere l'host di questa missione perché solo lui andrà a poter salvare il borsone a questo punto invitate un amico perché vi serve un amico per poter fare questa missione è l'unica pecca e a questo punto quando avviate la missione la avviate con l'elicottero in maniera tale che vi possiate spostare come cazzo volete voi e ve ne andate eh, nel eh, vostro appartamento ragazzi io qui avevo l'appartamento al eh, Eclipse Tower e quindi vado all'Eclipse Tower allora, perché ragazzi il eh, borsone allora qui vedete che lo avete in due però lo può salvare solamente l'host in questo caso è il personaggio con i capelli blu ragazzi ho girato il video con eh, il personaggio della mia ragazza perché comunque io non avevo la missione del Phantom Wage, e quindi andiamo a farlo allora ehm, il discorso sta qui ragazzi allora quando noi entriamo anche se il nostro amico ci invita nel suo appartamento come vedete in questo caso noi spaureremo sempre nel nostro oceo. perché comunque siamo noi l'host della, della missione e quindi ci porterà sempre nel nostro oceo se andremo a pigiare il menu interazione sia noi che il nostro amico andremo a pigiare il menu interazione per poter cambiare un qualcosina un, non so un paio d'occhiali o una cagata un mette un cappello qualunque cosa ragazzi come vedete non ce lo farà a fare quindi non ci darà la possibilità di poter salvare eh, il nostro borsone. quindi a questo punto ragazzi l'unica cosa che ci resta da fare come vedete che qui ci compare la freccettina di merda che, che ci dice di andare al guardaroba e andiamo nel guardaroba e qui potremo cambiare un accessorio ragazzi potremo mettere un accessorio qualunque volendo possiamo mettere qualunque cosa io in questo caso cambio solamente gli occhiali una volta fatto ciò ragazzi l'unica cosa che dovete fare è che non vi dovete dimenticare perché sennò poi mi dite ah ma non salva è salvare il completo quindi ragazzi non siate rincoglioniti dovete fare tutti i passaggi come vanno fatti se no è normale che il completo non lo salva è scontato che la persona che vi sta aiutando non salverà il borsone ragazzi ve lo dico già dal principio quindi a questo punto una volta che avete salvato il completo fate un cambio di sessione e rimettete il completo che avevate salvato e avete il borsone ragazzi il borsone è un accessorio che bugga tutti gli altri completi quindi una volta messo il borsone non potrete cambiare completo l'unica maniera di poter cambiare completo e rimetterne un altro è suicidarvi, detto questo ragazzi spero che il glitch vi sia chiaro, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti